Un po' mi essere volgare. Dove devo guardare per prima cosa? <ride> allora, ammetto di essermi preparato. Pensando alla fotografia io pensavo a tutta la parte tecnica che la fa diventare per me una, una scienza a tutti gli effetti, però non una scienza sterile e triste, quanto una scienza estremamente romantica. È indubbio che devi avere assolutamente tutta una parte di tecnica, tutta una parte di conoscenza della luce, del, del colore, della profondità, dello spazio. E una volta eh, fatti tuoi questi elementi, che sono puramente tecnici praticamente, quel valore aggiunto più o meno lo dà la tua sensibilità. Però la cosa bella è che tu, manipolandola, puoi decidere di dargli tutti i linguaggi e le, le sfumature che vuoi. Non so, se penso a una foto di still life è scienza pura, se penso a un ritratto è sicuramente qualcosa di decisamente molto più sensibile. Perciò è una disciplina scientifica ma scaldata dal sentimento, dalla visione, dal linguaggio, da, dalla sensibilità. Cioè tutti possono fotografare, però pochi possono fotografare bene, questa è, il, è la differenza sostanziale secondo me, per questo è scienza romantica.